Io apprezzo, io faccio parte del Movimento 5 Stelle di Arden. Apprezziamo, apprezziamo il lavoro tecnico fatto dai tecnici informatici e soprattutto dai tecnici del Comune che hanno dato le direttive. Al di là del, della specifica tecnica sicuramente il programma sarà dettagliatissimo. E in corso d'opera potrà essere migliorato, anche con i suggerimenti online, come ha chiesto Savarese, io sono cannata. Ho lavorato in informatica dal 1954, in IBM dal 1954, quando avevamo i DISPAC e, e, e mi limito a questo. Il problema più grande dell'informatica è l'input. Tant'è vero che era stato trovato ed inventato all'IBM negli anni 70, 70 l'input fonetico. Non so a che punto siamo con l'input fonetico, cioè si legge il documento e si inserisce, ed è molto più facile leggere il documento che non digitarlo. Ma al di là di questa premessa, la normativa prevede i due aspetti dell'atto amministrativo perché l'atto amministrativo sia dell'amministrazione centrale sia de, del, dell'amministrazione locale, gli organi autarchici territoriali l'atto è costituito da due momenti l'atto che prevede la decisione che cosa fare la scelta e il secondo momento è l'atto la, stesso voi state lavorando, ho capito bene sull'atto, nasce l'atto lo metto in rete e ne svolgo l'iter quando il collega diceva del Bartolini, non intendeva parlare era Bartolini Trasporti Io so, mi dicono il tuo pacco si trova nella stazione termine oppure qua là questo atto sicuramente lo, diciamo questa fase la state svolgendo in modo molto lodevole è il mio modesto avviso dell'input, ho lavorato tanto sull'input dicevo ai nostri capi che ognuno di noi aveva dei capi no? ai capi dicevo voi lavorate ancora con la penna d'oca non capivano che l'input era difficile e per fare l'input abbiamo bisogno di due lavori dobbiamo mandare avanti il fiume che scorre e in più inserire i dati allora suggerivo in, in, in, in, in, cominciamo ad inserire i nuovi dati informatizzati e un'altra fase il pregresso, io penso che voi state facendo così perché. No, e so così. Cioè, adesso non lo so come farete, io non vi posso dare nessun suggerimento. Ho insegnato informatica eh, 40 anni, insomma insegnavo informatica, adesso i miei nipoti, i, i ragazzi, i figli dei miei studenti ne sanno più di me, anche questi ragazzini ne sanno più di me, perché sono più, sono, capito, digitano. Ragazzi. Digitano. Io ho 79 anni, quindi. Okay. Quindi sono ragazzini. Allora, potevo suggerire questo. Inseriamo subito il nuovo, cioè il fiume che scorre lo, lo, lo, lo, lo, lo iniziamo con le canoe. Tac, inseriamo subito i dati nuovi. E, e quindi ci vogliono dei volontari. Farete voi quel personale, quello che fate. Per i dati pregressi, di microfilmate poi non so cosa dovete fare, si può fare anche con la microfilmatura, noi abbiamo fatto la stessa, cosa, la stessa cosa con la scuola, la stessa cosa abbiamo c'erano anche dei colleghi che venivano dalla magistratura, pensate ai volumi di dati della magistratura, la magistratura è tutta informatizzata, la magistratura è tutta informatizzata, cioè un atto nasce, l'avvocato presenta l'istanza. Lei, sì, va bene, c'è un distinguo, c'è un distinguo, però voglio dire, al di là di questo, manca il, il preliminare, di, dico, tutti questi atti, qui è già una problematica e mi sta bene, e a noi sta bene come movimento che seguiamo. La parte precedente, la normativa prevede, io lo leggo perché potrei sbagliarmi nella, nella esplicitazione della nomenclatura, il decreto ha ah, anche per oggetto l'introduzione di forme di pubblicità nei processi di pianificazione domanda al tec ai tecnici che sono due tecnici, il tecnico esecutivo e il tecnico amministrativo a che punto è? e poi alla politica, questa è la domanda alla politica al tecnico alla politica la politica ha dato mandato al tecnico informatico di prevedere nell'inserimento della trasparenza anche il processo di pianificazione lei ha capito benissimo a cosa mi riferivo Sì, è stato accennato, ho sentito sondaggi ecco per esempio questo è il processo decisionale eh, eh, dice, ma noi siamo impegnati nell'input mi dice la dottoressa siamo impegnati lo so se impegnati nell'input risolvetela con i volontari con... Eh, con delle altre cose, voi stessi di notte, fate le straordinarie, non lo so. In funzione non so che funzione abbia lei come. Ah, Però resta il fatto che il cittadino, il cittadino resta suddito per quanto attiene i processi decisionali. Perché è vero, dice sì, mi diceva il collega, eh, voi li avete letti. Avete letto quindi ci sono i consiglieri comunali, c'è il consiglio comunale, c'è il sindaco, ci sono gli assessori che fanno il processo decisionale. Ma è prevista come fase tecnica esecutiva anche la fase decisionale o no? Ecco questo, a me interessava questo punto il resto andrà avanti da solo io mica posso insegnare il mestiere all'amministrativo al funzionario amministrativo o al tecnico informatico come deve fare il lavoro il lavoro se fatto male se ne accorgerà lui lo migliorerà strada facendo no? come abbiamo fatto noi in 40 anni quello che mi serve di sapere e a noi serve di sapere a noi movimenti di base serve di sapere già per tutta l'Italia ma almeno nel comune dove noi operiamo noi viviamo a che punto del processo decisionale noi che possiamo fare? Possiamo suggerire? Ma nell'atto della.. prima che voi facciate il Fiamma 2000 di dirvi non fatelo perché ci sono questi danni e questi danni, ma ormai, ormai è fatto e io vi metto in online. Le fasi esecutive di è come è arrivato il problema, adesso quello che stanno facendo, Fiamma 2000. Allora, dottor, sì. Le no, lo rispondo? Domanda... No, no, no, ma sicuramente perché poi una problematica di base c'è su tutto, il costo economico, perché comunque creare questo sistema ha un costo, perciò va programmato e va messo. Di fatto noi lo stiamo facendo, ma a livello manuale, che cosa significa? Abbiamo impostato, eh, i ragazzi lo sanno, penso anche lei, Esempio delle commissioni, delle commissioni permanenti, pubblicizzate sul sito, no? Con, eh, le... proprio per creare questo, la discussione, la commissione è aperta a tutti, proprio per creare la discussione. No, no, sulle... No, no, allora, un problema, la, la, la commissione del nostro regolamento è aperta a tutti i cittadini, perciò cioè tutti i cittadini che, possono, che vogliono partecipare possono partecipare. Di fatto noi mettiamo la, la, la discussione sul sito, la comunichiamo, cioè ho detto, lo stiamo facendo ma in maniera manuale, in maniera molto eh, rustica chiamiamola, per un problema di budget economico per mettere tutto il sistema in funzione ha un costo, perciò l'idea c'è, la programmazione c'è stiamo facendo a step per arrivare alla, alla definizione totale dove siamo carenti, dove manca la cosa, stiamo arrangiandoci diciamo il termine è, è questo, perciò ci stiamo sostituendo al, al, al programma a quello che, che sia, certo di fatto non c'è un documento da leggere non c'è nel, nel sito del comune perciò benvenga domani che prima che va in commissione o comunque nel frattempo che va in commissione un cittadino può avere un documento da leggere e capire anche se quella commissione a parte il titolo del testo che andrà in commissione gli può interessare o no e decidere di andare in commissione o no, ascoltare la commissione o no perciò questo è un po' quello che stiamo dicendo oggi l'idea ce l'abbiamo ma i mezzi che abbiamo a disposizione non sono completi per creare questo ma per dare gli incarichi dobbiamo fare un bilancio no no ma sì ma perché non no, immagino che non sia d'accordo però per dare gli incarichi bisogna fare un bilancio, un bilancio di previsione, mettere dei fondi a disposizione e poi possiamo dare un incarico. Perciò oggi non siamo in grado di dare un incarico perché ancora siamo in formazione di bilancio. È. Allora, questa è la burocrazia nostra. Sono state elencate diciamo, tutte le attività fatte per la trasparenza fino adesso e anche altre da fare. Il Comune si è dato delle scadenze diciamo, per portare a termine tutte queste attività sulla trasparenza? No, nei vari interventi era, era prevista anche la presentazione del programma triennale per la trasparenza che abbiamo approvato che eh, prevede in maniera dettagliata quali sono le voci che la normativa ehm, ci dice di pubblicare sul sito a chi compete la pubblicazione dove si possono trovare ehm, precisamente nel, nel sito e eh, i tempi di pubblicazione il programma appunto è triennale cioè è previsto in un arco di, mh, di tempo che prevede tre anni e all'interno del programma triennale c'è anche quello annuale per cui voi se poi andate sul sito lo troverete eh, trove, trovate nella colonna finale eh, i tempi di pubblicazione per ogni, per ogni dato come vedrete c'è una parte eh, relativa al 2013 e una parte relativa al 2014, la parte relativa al 2013 è suddivisa in due fasi, per cui mh, potrete poi verificare che la prima parte è stata eh, pubblicata e quindi è, è terminata, ci sono delle altre cose sulle quali stiamo lavorando e che troverete a fine 2013 o comunque appena eh, saranno pronti, pronti gli atti, lo prevede la normativa, fermo restando che noi cercheremo di, di pubblicare tutto nel più breve tempo possibile. Ok, grazie. <susurra> grazie. Allora, io non, non voglio essere scortese, ma devo andare via, perciò... però penso che mh, la discussione sia stata eh, svolta o ci sono altre, altre domande. Dai, veloce. <susurra> Allora innanzitutto ringrazio per uh, l'evento fatto perché uh, è il primo in assoluto e quindi è lodevole. Per adesso avevo una serie di domande che in buona parte sono state fatte. Uh, la domanda è proprio sui tempi, la tempestività di questi atti che vengono pubblicati Quelli perché pubblicati? poi. Sì, io parlo, mi riferisco anche a discussioni che andranno eh, alle commissioni al Consiglio, dal modo a chi per esempio è Siamo, membro posso, posso risponderti proprio Sì, no, l'esempio è stato avanzante sì. di, di fatto noi oggi grazie all'aiuto vostro abbiamo una forma di string del, del Consiglio e, o di quello che succede perciò io no, vi voglio ringraziare per questo perché di fatto già state aiutando aiutando quello, sì. che è quello che è l'idea dell'amministrazione del, dell perché abbiamo la possibilità così di far conoscere a tutti pure chi è i lavori certo. Consiglio, i lavori perché poi non è solo la forma politica che venite a seguire il consiglio ma venite a seguire tutte le azioni commissioni, ecco, eventi e iniziative che l'amministrazione porta avanti. Cioè io su questo vi ringrazio e se c'è disponibilità da parte vostra come dicevo prima, anche nel aiutarci a inserire dati o quello che è fattibile per cosa, ben venga, che eh, acceleriamo i processi. Sì, no, la tempestività è detta anche al fatto cioè, dalla presenza oggi, il sul sito è stato pubblicato due giorni fa, è ovvio che non ha la stessa risonanza che se fosse è stato normale. pubblicato dieci giorni è fa, venti giorni fa. Un paio di spunti solo per eventualmente consigli, eh, si parla di pubblicizzare, pubblicizzare o pubblicare tutto e puntare sulla rete. Ovviamente qua non stiamo in centro a Roma, quindi eh, alcuni hanno in centro a Roma e non c'è un wifi spinto perché non c'è un accesso. Per... Si può pensare, però oltre al fatto che potrebbe anche qua nell'aula anziana per esempio essere messo wifi, tanto per denunciare... l'abbiamo la, la, la, la per... è sempre un problema, io questo no, no, lo io... voglio esternalizzare a tutti. Finisco il concetto, però per, per me non te non te una telefonica abbiamo una burocrazia che ci ammazza, ci uccide un problema economico e eh no perché è bene che che uh, okay, no, sappia questo sì, sì, no, il concetto era che ok avendo questo limite è possibile pure o poi è già preventiato per esempio anche per le persone che comunque non hanno accesso o più anziane yeah. di cui sempre si dice che non hanno accesso alla rete degli infopoint che diano possibilità presso gli uffici in giro per il territorio, territorio che diamo possibilità di accedere all'amministrazione in maniera più semplice per esempio eh, Alcuni spunti anche per l'amministrazione, ieri per esempio ieri sera non c'erano alcuni dati relativi alla trasparenza, per esempio come curricula e le retribuzioni della gran parte degli assessori e degli amministratori, ieri non c'erano quindi immagino che questi siano in itinere ne mancavano un paio ma anche oggi sono arrivati perché quelli sono quei tagli dati... mancava almeno e me la ah, pomeriggio non, non c'erano <ride> sui vari simboli neanche sulla trasparenza però questo è il discorso vedete corretto costi... scusa questo è quello che dicevamo prima no esempio un curriculum politico io non l'ho mai fatto infatti fa non, per il fatto che mi pare avevo... cioè, ma questo se a, a, a, la... a crescere no, a saper, carità, però, è carità, però, non è sempre a ministra non è sempre un uomo lo fa lavorativo no? curriculum politico, io non è che sono stato nel tempo a segnarmi, eh, se ho fatto parte di quella commissione o sono fatto l'assessore o sono fatto così, perciò devi scrivere almeno un po' di... D'accordo, però di ma dire... magari il 7.30, eh? per, in alcune amministrazioni magari il 7.30, no, ma sapere si sa pure l'evoluzione. Il discorso no, la, dei costi è relativo lo sai? dico poi l'eccesso, no? Perché alla lei chiede il mio, chiede quello del ah. mio fratello. Io ho quattro fratelli, dei fratelli. No, tutti quelli che è previsto dalla, dalla, dalla 30, 30, 30 per perché se io poi non mi parlo con mio, con mio fratello, lei a chiedere il, il, il, il modello unico, il 730. O, o la cosa no, ma ti dico le, le, le, le realtà le realtà queste, Ok sono, il discorso no? dei costi che facevi prima è relativo nel senso okay. perché il tecnico della vita prima diceva risparmio a livello di carta ma già immagina il risparmio che potrebbe esserci di fila presso uffici, di tempi tempissimi l'azione la, azione, azione, siamo sulla strada giusta questa è la, è la cosa importante siamo sulla strada giusta c'è bisogno dell'ausilio di tutti perché comunque c'è bisogno dell'ausilio di tutti per poter arrivare a degli obiettivi quello che ho fatto il computer o l'accesso la, da eh, parte dell'utente eh, da casa comunque per noi porta un risparmio nel tempo l ho fatto ad esempio prima no? presso un no, esempio. Per, a parte della fila e dello scontento del cittadino ma oggi io do un certificato e mi costa carta, mi costa stampante, mi costa dipendente, mi costa... Se il cittadino se lo stampa a casa sua abbiamo risparmiato tutti questi costi. Esatto, quindi il costo, no, per, il costo non è una giustificazione quello che intendevo, no. perché il costo forse è iniziale, una volta iniziato, cioè risparmio carta risparmio di tempo da parte dei, dei funzionari. E la domanda, la domanda che, che è stata fatta è giusta, qual è la programmazione? Perché Ah, ah, è giusto che ci sia una scaletta di programmazione sia sul costo e sia perché questa è come un po' la differenziata nel tempo ti dovrebbe riportare eh, guadagno dovrebbe, dovrebbe usato il termine giusto nel tempo dovrebbe riportare guadagno vedo? questa è l'azione la, va bene allora io ringrazio, ringrazio tutti e ci vedremo alla, alla prossima eh, iniziativa o su questo argomento o del genere grazie a tutti e buon appetito